Tadan! Dopo la grande vittoria dei mondiali, ora vediamo la seconda maglia dell'Argentina, questa volta in versione Player, la maglia di Messi. La maglia Way della Coppa del Mondo Argentina 2022 combina due diverse tonalità di viola con dettagli argento, come i loghi adidas e quello della federazione. Ufficialmente i colori sono Legacy Indigo Purple Rush. Il Sol di Argentina in argento chiaro è sul retro sotto il colletto, simile alla divisa casalinga. Le tre stripes poste sulle spalle della nuova maglia Way sono tenute in un sobrio viola chiaro. Completando il look, la maglia presenta una debole grafica sul davanti. Anche questa grafica è ispirata al Sol de Maio. Questa è la prima volta che la nazionale indosserà il viola, un colore comunemente associato ai movimenti delle donne. Devo dire che è stupenda, tra questa e la prima maglia non saprei proprio quale scegliere. Nella mia classifica prende 4 stelle, bellissimo il tessuto della versione player, bellissime queste sfumature in viola, devo dire una delle mie maglie preferite degli mondiali appena conclusi. Il costo lo vedete qui sopra non aggiungo altro se non dirvi che è veramente conveniente per una maglia fatta benissimo che arriva con dei tempi di spedizione anche molto buoni in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia andate sul sito a vedere quali proposte eh, il sito prepara per voi ora vi lascio la parte finale nella quale vedrete la vestibilità nel frattempo io spero che possiate regalarci un grosso like e iscrivervi al canale